Salve cari amici e amici, mi presento, sono Alexander, sono uno studioso, un teologo, eh, cartomante, spiritualista. Mi piace molto fare i digiuni e questi digiuni che vi farò vi documenterò perché sono molto importanti. Questo è il mio angolo dove ricevo le, i consulti telefonici e anche ricevo a casa. E niente, spero di sentirvi presto. Un abbraccio il vostro Alexander. Un abbraccio, a presto.